Noi dobbiamo aiutarli a sbocciare, no? Eh, eh, prendi l'esempio per esempio della piantina che spesso si sente dire. Se tu prendi sì. una piantina, la metti al buio, e eh, non, eh, non la innaffi, eh, dopo un poco tu la vedi appassire. Se tu prendi certo. una piantina, ci metti la musica, la innaffi, la metti vicino al sole, l'esposizione, quante accortezze hai? Noi dobbiamo pensare proprio così, dobbiamo avere tutto. Quelle accortezze. Quindi, non lo so, l'acqua e la famiglia, eh, l'esposizione solare in quel momento, visto che c'è la piantina, potrebbe essere eh, in modo figurato, per esempio, la scuola, il parlare, sì. la musica. Ecco, è fondamentale l'entusiasmo, l'entusiasmo, perché i nostri giovani, eh, ce lo siamo anche detti in un'altra occasione, eh, avvertono e percepiscono un vuoto motivazionale, no? Che, sì. Ancora prima di questo vuoto motivazionale dobbiamo andare per sali. Cosa c'è? Il sentirsi trascurato, la mancanza della percezione, la paura che tra virgolette è anche positiva laddove ti aiuta ad uscire fuori e a trovare le soluzioni, no? Sì. Quella noia a cui non sei stato mai abituato perché la noia eh, ti aiuta a crescere da piccolo. La noia. Vale a dire che tu eh, puoi sempre e comunque crescere anche senza un cellulare in mano. Perché questo? Perché eh, lo strumento, il cellulare è uno strumento che ti permette magari di conoscere, di vedere più cose. È chiaro che lì certo. occorre un'educazione ma crescerti e abituarti anche alla noia in alcuni momenti della giornata sviluppano in te quella creatività che poi puoi trasferire e farla diventare creatività digitale tant'è vero sì. che oggi come oggi nei percorsi di educazione civica eh, il MIUR tra l'altro ha mh, creato una piattaforma che si chiama eh, se non vado errando eh, il sillabo, non vorrei, ora vediamo un attimo eh, perché non ho, ho ben okay. presente il nome, però è una piattaforma nuova in, per le scuole eh, diciamo secondarie, queste di sì. secondo grado anche, sì, sì. Eh, che permette loro di approcciarsi all'educazione civica attraverso quindi l'educazione digitale con un'etica un'etica okay. però tra le cinque aree perché tocca cinque aree tra queste cinque aree ci sarebbe proprio che cosa questa creatività digitale da dove arriva sì. la creatività digitale se da piccoli non abbiamo dato anche l'opportunità di svilupparla in maniera diversa certo okay? perché oggi come oggi attraverso la ehm, L'educazione civica no? attraverso questa piattaforma, che poi non è altro che l'educazione digitale, rendendola etica, quindi rifacendoci sì. ai diritti, io non ti insegno soltanto il rischio no? di utilizzare lo strumento, ti insegno anche a capire che devi avere una responsabilità, in effetti due criteri che tu vedrai in questa piattaforma sono il senso critico e la responsabilità. Mm.